L'ultimo rapporto sull'antiziganismo dell'associazione 21 luglio relativo agli anni 2012-2013 parla di una situazione già drammatica e di forte razzismo nei confronti dei Rom che eh, vengono esclusi totalmente dalla vita sociale e politica del paese. Oggi qual è la situazione? Oggi la situazione è peggiorata, non abbiamo diciamo, delle altre indagini da questo punto di vista, ma è peggiorata la percezione anche quotidiana delle persone. Eh, quel rapporto parla di 1,4 Atti di ziganismo al giorno, di cui adesso mi pare il 70% commesso attraverso hate speech dei politici. E voglio dire, è da, da, da anni che non si fa altro che fomentare l'odio, si sta seminando cosa che, che, che si è seminato, una cosa che ora sta iniziando ad avere un'escalation anche diciamo dal punto di vista non solo verbale ma fisico. L'altro giorno mio marito è stato aggredito sotto casa nostra eh, perché aggredito e picchiato perché ha una moglie zingara, zingara di merda detto da, da, da chi l'ha aggredito. Io da due anni subisco diciamo, molestie, non riesco ad entrare in casa perché mi, mi urlano di tutto, mi dicono di tutto, perché quando sono con un bambino e questo alla fine diciamo, ha avuto una, una conseguenza logica, cioè aggressione nei confronti della mia famiglia, tra l'altro anche per parte, nei confronti di mio marito che non è Rom. A Milano abbiamo fatto un sondaggio tra i bambini e 80% quasi dei bambini dichiara di subire forte discriminazione all'interno no? Del, all della scuola, da parte dei compagni e anche da parte degli insegnanti. Allora non c'è da sorprendersi perché so, secondo i rapporti dell'UNAR per esempio solo 248 bambini sono iscritti, l'UNAR cioè MIUR ha fatto un rapporto, 248 bambini iscritti nelle scuole uh, superiori. Uh, la situazione è abbastanza drammatica e tutto questo passa in totale silenzio e nell'omertà direi. Parte di una classe politica che non riesce a, um, diciamo, a contrastare questa cosa per semplice paura di perdere i voti. <ride> Nel senso che anche in questi eventi, in questo tipo di eventi, c'era stato qualche politico italiano che diceva: i eh, eh, partiti hanno paura di perdere i voti, è normale, no? Come dire è normale non avere la capacità di proporre alla società un'idea diversa, che non sia violenta no, della società stessa, no? ma è la logica dei voti che eh, diciamo, determina eh, ogni tipo di azione e non occuparsi dei rom, non contrastare l'antiziganismo, non condannare gli atti violenti, eh, diciamo, questo si fa parte di questa logica, no? Se mi espongo e difendo Rom perdo dei voti. Quali sarebbero le soluzioni a questa situazione? In Italia? Essere? Sì. Ma in Italia intanto bisogna fare degli atti concreti. Per, per esempio, fatto, quello che mi è successo a me, alla mia famiglia l'altro giorno, è passato in quasi totale silenzio istituzionale. No? La, per esempio, le... Il sindaco di Milano, la giunta di Milano, neanche ha detto una parola, non ha espresso eh, nulla rispetto al fatto, per dire c'è stato un, un, un comunicato stampa dell'UNAR ed è finita lì. No? Uh, intanto, bisogna iniziare a dire delle cose. Dopodiché, in Italia ci sono tante cose da fare. Come prima cosa, è riconoscere uh, Roma e Sinti come minoranza del, del paese perché sono cittadini di quel paese e sono presenti sul territorio italiano dal 1400 e sono l'unica minoranza non riconosciuta. In Italia noi abbiamo 12 minoranze riconosciute, quella Roma non è riconosciuta, nonostante quella più numerosa, nonostante. Diciamo quella che ha molti problemi e dunque questo vuol dire eh, considerare il popolo rom in Italia semplicemente co o come fascia vulnerabile o come problema di sicurezza e eh, eh, problema sociale, non, co non come persone con la propria identità culturale. Questo sarebbe il primo passo. Direi. Secondo passo fare delle politiche serie hm, che eh, impediscono la discriminazione, la vita quotidiana, la discriminazione istituzionale nelle scuole, nella ricerca di lavoro delle persone rom e sinti. Però questo non si fa, nonostante ci sia una strategia nazionale che dice delle cose, soprattutto dal punto di vista di inclusione sociale, il che è una delle cose che bisogna fare, insomma, seriamente.